Dieci, quindi devi andare in deroga, le uscite, cioè, c'è cioè chiaro è che c'è cioè chi fa le norme. C'è una questione normativa che peraltro rende un, di fatto non a norma tutto quello che è stato fatto prima. Un, Ovviamente non è che... È un continuo, bordo, no? No? sei di fronte a una, a una realtà che è distorta. Cioè, mm -hmm. È vero che devi assicurare no? la sicurezza delle persone, allo stesso tempo non puoi non ragionare di fronte al fatto che questo non è un oggetto che modifichi, perché... No, di botto di svegli una mattina e decidi che la larghezza della scala è 10 cm più larghi tra l'altro sono c'è domanda di teatro, eh? c'è, perché tanto. i teatri ce n'è, la gente ci va volentieri ancora, eh. è tornata, è avuto un momento un po', però eh. bisogna trovare, trovare dei sistemi per cui si possono anche autosostenere sì. i teatri per chi ci lavora, cioè far girare le compagnie, eh, se abbiamo diversi teatri possono girare. Il meccanismo è diciamo, eh. sui teatri sulla città ma è anche nelle reti ne nazionali, no? ehm. perché eh, questi esatto. sono stati tutti quanti abituati a essere eh. monadi. Esatto. Io te sento, il, teatro il teatro di Torbella Monaca, che è uno no, dei teatri che abbiamo riaperto noi, noi abbiamo riaperto quattro teatri che erano fermi nelle periferie, appena siamo arrivati. È sempre pieno, pieno di persone lì però anche presentata. fare un bel posteggio qua per esempio sì. due piani ecco. scavi un po' sotto il rendimento e sicuro qui fai che... un... secondo me devi passare sui nostri cadaveri <ride> poi stiamo chiudendo il centro storico sul tremendo eh? qui che la gente fa la spesa e eh? sì. metti tutti lì fai tutti food, sì. food street street food Fai dei pannini locali con la, la vaccinata possiamo andare. <ride> con <la vaccinaria. ride> Ripetete che teatro valle perché si sono collegati molti adesso e ci sono più. Siamo all'interno del Grazie. Teatro Valle, stiamo guardando. adesso qui non c'è nessuno, ma in realtà è un cantiere, stanno iniziando i lavori perché giustamente questo teatro deve essere rimesso in condizioni di sicurezza. Quindi anzi, si sente già martellare un po'. Un po, po <ride> Poco. Po Poco, si sì, sì, stanno verificando gli impianti, perché gli impianti non sono a norma di legge in questo posto. Io qua, per esempio, ho la prima cosa che farei è una polizza, per esempio. <ride> Ma non facciamo in giro. No, però restituire alla collettività una cosa così è una meraviglia. Bisogna poi inventarsi, Roma può, può ospitare compagnie, può ospitare artisti, eh, mischiare un po' TED. Eh, personalità eh, che, che possono un po' di contaminazione ci vuole jazz, fare un po' di I locali così mancano un po' forse a Roma, un po' dove trovi gli artisti di quelli che trovi so, a Londra, a Berlino, vai in giro, c'è cioè, pieno di gente stranissima. Ma Roma manca un po'. Ma Roma giro, mancano così. anche le cantine perché nelle cantine non ci fanno fare attività. Mentre, non no, ci fanno questo belino non ci fanno fare, io, no, io no, sono no, diventato eh, matto Lo sai perché eh, però da recuperare il piatto Fraiano eh, hai scoperto che quasi. Oh, sì, una cosa, le scale, la larghezza. Però l'abbiamo ci... fatto, poi alla fine l'abbiamo la fatto. Fine abbiamo okay. preso dieci anni e eh, ora eh. vediamo no, lì hai i 200 metti. posti no, mm. certo. quindi chi questo ci lavora non è anche. che mm. io vado per passione poi mm. inviterò degli artisti a fare dei TED lì mm. sai questi TED che fanno sì, sì. negli Stati Uniti sono interessanti ci vuoi fare una conferenza scientifica per esempio qua se sì, c'è sì, un sì. nome sì. Sì. In uno nel scienziato nel un periodo sai questo posto è stato in parte salvato da un'occupazione perché l'aveva lasciato lo Stato e doveva essere venduta ai privati. C'è stato tutto un movimento molto interessante a Roma che lo wow, ha occupato, erano artisti, teatranti ma c'è stato anche tutto un discorso eh sì, onoro, sì. E loro ci hanno fatto tantissima attività, perché c'era teatro, ma c'era continuamente discussioni, dibattiti, sì, con un fortissimo pubblico. livello di volontariato. È stata anche la anche prima fondazione ecco. partecipata. Sì. È un'esperienza molto, molto interessante, eh con ecco. tutti i limiti no, delle occupazioni. Sì, però sì. però l'hanno manifestato, hanno confermato no, la volontà in generale che questo posto fosse, fosse pubblico è chiaro che nel momento in cui torna a funzionare questo deve funzionare con un modello che non è solo quello del teatro classico certo, deve, certo. Deve, vivere, deve vivere è una cosa bellissimo, eh. è un posto splendido anche dietro qua è profondo è profondo di lì, quella, quelle cose lì che là sopra, con le scale sono camerini che sono stati rifatti dalla, dallo Stato, no? hanno spostato i camerini e hanno fatto scala di sicurezza, ah, però non le hanno mai registrate al catastro, quindi nel catastro queste cose qui eh, non le trovi, è eh, un po' la storia Ma poi po mi raccontavi che non ci sono neanche i documenti, no? È eh, difficile trovare i documenti, perché nei passaggi, questo è esatto. un po' dappertutto, perché nei passaggi da un ente a un altro... Le qualcosa si prende la perde. carta è carta no? però chi sì, deve sì. darci la no, dobbiamo ricominciare da capo perché loro devono ricontrollare tutto per verificare che tutto e sia a norma L'autorizzazione al pubblico spettacolo richiede no, che i vigili del fuoco verificano che i certificati no, che, uh, ci sia una certificazione a statica che gli impianti Beh, certo. siano a norma certo, certo. che le norme antincendio siano rispettate e la sicurezza delle persone è importante però è un po' così, è un po' come Schliemann a Troia, di andare oh, sempre a cercare parlo, delle senti cose. senti l'acustica, eh? Fantastico. Mm -hmm. Altro che attassi. microfoni, come li facevano una volta. Sa! Oh! Come sei? ...supermercattino e poi magari facciamo una torre qua. Invece farà lo stadio la torre, le facciamo qua, quattro attori, chiamiamoli inchele, questi qua, questi grandi oppure Calatrava, ci fa una vela attorcigliata qua, la lasciamo lì marcire, poi la gente viene e dice quella lì è la vela di calagrassi sì. e paga magari qualcosetta. Dobbiamo inventarci delle cose. Per fare i panini, per esempio, ogni, ogni posto c'è una specialità, non so, la bacinara, i eh, carciofi, c'è cioè proprio tutti i prodotti locali che vengono tu passi di sotto, ti tira il pacchetto e te lo prendi. So, Deve avere un po' di fantasia. Oppure fare, potremmo anche fare, non lo so, una casa di tolleranza, un po' divertente, no? così aperta e ognuno c'è le proprie specialità, c'è la galleria per eh, la società orale, poi sopra c'è solo specialità, diciamo masochismo, poi vado sul sadico, sadico masochista, poi i body, sai quelli, quelle trasmissioni che fanno body of sex, no? Allora ogni, ogni palchetto c'è una specialità. Ero rimasta al supermercato? Cioè siamo no, passati, passati da, dalla metà del <ride> Settecento sì, diciamo, sì. no, no, ce lo dico teniamo dico. per noi ovviamente <ride> no, è veramente bello dai bello, bello ho letto delle cose bellissime eh? no. poi sono miniottoni questi cioè, no, aspetta, chiudi un po' Zacznę od tego, że to